Buonasera a tutti benvenuti io mi chiamo Federico Antonacci lavoro alla Scuola del Libro e siamo veramente contenti questa sera di, di avere i nostri ospiti Annalisa Camilli e Fabio Geda per questo incontro per questa lezione aperta l'abbiamo chiamata scritture incendiarie e è un modo per parlarvi di una cosa altrettanto bella che faremo con, con Annalisa e con Fabio nel prossimo autunno e due corsi di scrittura eh, molto diversi però accomunati secondo noi da, da un più che da un tema da uno spirito perché che è quello diciamo del, del, del calore, del fuoco, perché sono due corsi, quello di Fabio che si chiama Raccontare l'adolescenza e quello di Annalisa che riguarda la scrittura di reportage. Per Annalisa sarà la seconda edizione perché la prima è in corso in questi giorni e, ed è veramente una bellissima esperienza, insomma ne parlavamo, ne parlavamo prima. Questi corsi mi sono scritta le date per non sbagliare, e in realtà sono una staffetta perché il corso di analisa inizia all'inizio di, di ottobre e sono sei lezioni e termina il 7 novembre, quello di Fabio inizia il 7 novembre e, e sono invece quattro lezioni fino alla fine di novembre, sono eh, lezioni online, perché insomma, abbiamo un po' rivoluzionato i nostri modi di, di tenere ovviamente per questi due anni un po' strani che abbiamo vissuto e siamo davvero contenti insomma, di, di averli nostri ospiti e di farci raccontare un po' di cose, non solo dei corsi ma anche della loro esperienza nel, insomma, nel, che li ha portati a, ad essere i nostri, nostri docenti, quindi io lascio la parola a Marco che magari... Io mi chiamo Marco Cassini, buonasera, eh, lavoro con Federica, con Violetta, con Francesca e Clarissa, anche ah, che sono lì, in fondo, e, mh, la scuola del libro esiste da tantissimi anni, io faccio l'editore, sono recidivo come dico sempre perché insomma, ho fondato non una ma due case editrici, quindi proprio un disastro, prima una negli anni 90 che si chiama Minimum Fax, poi un'altra Sur dove lavoro adesso, ma ancora prima di fare questo già sentivo ci fosse necessità o anche voglia, interesse di eh, trovare un posto che poi appunto adesso è diventato principalmente mh, così, no, non fisico, eh, dove riunirsi, dove persone possano riunirsi per, eh, per indagare le loro passioni. Eh, quindi da una trentina d'anni, circa il 92 è stato il primo corso di scrittura che ho organizzato e, e da allora appunto abbiamo sempre ampliato sempre più l'offerta didattica di questi corsi ehm, perché appunto quello che, che crediamo sia un po' la stessa idea che diceva Federica e che, che abbiamo voluto mettere nel titolo di questo incontro eh, che c'è appunto qualcosa che, che ci arde dentro quando eh, ci avviciniamo a dei mestieri perché all'inizio eh, sono solo passioni a volte diventano anche mestieri e come sappiamo insomma anche le professioni hanno bisogno di essere continuamente alimentati appunto come un fuoco eh, anche dalla parte eh, di, di, di passione di, di, di viscerale voglia di fare eh, le cose e io mh, credo che se appunto possiamo anche un po' arrampicarci sugli specchi per continuare a trovare degli elementi in comune di due tipi di, di scrittura che forse non ne hanno così tante in comune all'apparenza come quella di, di ma Fabio ma gli unici due disponibili stasera sì no certo già... Certo. bisognava trovare qualcosa per, infatti tra l'altro il titolo incendiario ha anche a che fare con il clima che stiamo vivendo in questi <ride> esatto. giorni perché tra un poco rischiamo l'autocombustione diciamo questa è la, la vera connessione cioè stiamo crepando al capo. però effettivamente appunto ehm, eh, Fabio lo conosco da, da più anni di quando non conosco Annalisa, ma eh, di entrambi seguo il lavoro eh, da molti anni e quindi intanto per noi Scuola del Libro è eh, un um, grande orgoglio averli eh, adesso nel, eh, nello staff, diciamo, nel, nel corpo docenti della scuola. E... Io avevo promesso, adesso che mi sembra di aver capito da un segno che mi arriva dalla regia che più o meno tutti quelli che si erano prenotati sono arrivati, io ho sempre questo ruolo di intrattenitore fino a che non tutti hanno preso posto, perché non devo dire granché proprio, appunto avevo promesso ad Annalisa e a Fabio che avrei fatto soltanto due domande, alla fine delle quali tra l'altro credo che io e Federica lasciamo proprio il palco solo a loro. Eh, e quindi le faccio subito e che fossero anche abbastanza generiche perché così voi possiate affrontare eh, il tema eh, come volete come abbiamo detto anche vi abbiamo esonerato anche da dover fare voi la parte un po' promozionale di spot l'abbiamo fatto noi così voi non dovete macchiarvi eh, di, questa, insomma, di questo rischio autopromozionale eh, e però quello che mi piacerebbe eh, che voi raccontaste nel modo in cui vi va, eh, appunto senza dover necessariamente parlare di come eh, funzioneranno questi vostri corsi, è eh, le due domande su cui poi appunto eh, vi lascio, vi, lascio, vi lasciamo spazio di, di raccontare. Ovviamente poi eh, possiamo lasciare anche spazio per le domande eh, del pubblico. Eh, e sono appunto, ehm, vi trovate non solo da adesso ma già da parecchi anni a incontrare delle eh, platee a volte vaste di un pubblico, a volte un po' più ristrette ma non troppo, di persone che vogliono Apprendere da voi, imparare un po' da voi eh, del mestiere che fate. Eh, avete, come abbiamo detto, scritture diverse, Annalisa si occupa di, di giornalismo, di inchiesta, di reportage, eh, Fabio ha scritto narrativa, ma ha scritto anche libri eh, che, che hanno necessitato molto studio, molta eh, documentazione, a volte anche come se fosse un, un reportage, ma poi riproposto in forma eh, narrativa ed entrambi avete un pubblico che si differenzia a seconda del, eh, del mezzo, eh, libro per ragazzi, libro per adulti, eh, narrativa diciamo, non so come dire, di, dire per adulti è sempre un po' rischioso perché sembra che eh, stiamo parlando di altro, ma insomma, eh, oppure insomma Annalisa eh, lo ha fatto come mh, giornalista in una eh, agenzia di stampa, poi in, in una delle più importanti, delle più importanti testate che è internazionale, eh, poi eh, entrambi lavorate nell'organizzazione di festival, insomma la, la, la passione iniziale che è quella della scrittura si manifesta in forme molto diverse. Volevo sapere, stringendo e appunto lasciandovi eh, lo spazio, eh, da dove è nata l'esigenza prima di raccontarla e poi, essendovi trovati spesso ripeto, siete approdati alla scuola del libro solo di recente avendo insegnato eh, spesso altrove eh, se l'idea di trasmettere quindi di insegnare eh, qualcosa e quindi appunto di appiccare questa fiammella perché si propagasse con altri eh, è un'esigenza che avete sentito voi è una richiesta che vi è stata fatta e insomma, poi magari in che modo questo incontro con chi mh, viene ai vostri corsi, alle vostre lezioni, mh, ritorna nel vostro lavoro, nella vostra scrittura? Quindi, una domanda che è abbastanza ampia perché possiate parlare anche ore o anche che vi possa permettere di dire quello che vi pare lasciando poi anche se vorremmo dello spazio al pubblico quindi grazie ancora per essere qui grazie al circolo dei lettori per averci ospitati e buona serata a tutti grazie, grazie, grazie a te, grazie Marco Alla risa inizi tu ti lascio... Ma io ho cominciato quest'anno a tenere dei corsi di reportage, in realtà le, la spinta mi è venuta da un podcast che ho fatto quest'estate che si chiama Limoni e che inaspettatamente per me, per chi l'aveva pensato, cioè il mio direttore, era proprio rivolto ai ragazzi, ai più giovani, alle, alle generazioni eh, più giovani. Eh, in realtà io ero molto scettica all'inizio quando, eh, quando ho cominciato a scrivere, Limoni, non pensavo uh, che veramente sarebbe arrivato a un pubblico di più giovani, invece mi sono dovuta ricredere e spesso diciamo uh, l'aspetto appunto di essere smentita, no? uh, di essere smentito da, dalle cose che poi succedono, appunto il fatto che la scrittura uh, arrivi inaspettatamente a qualcuno Uh, per cui non era stata pensata, io quando mi veniva chiesto prova a raccontare appunto quello che è successo a Genova uh, vent'anni fa a chi all'epoca all non era ne neppure nato e che magari oggi ha vent'anni come, come que quegli anni che avevi tu all'epoca quando partecipassi appunto al G8 e quindi prova a incontrare no, queste generazioni a contattarle quando, quando mi è stato chiesto esattamente questo la mia reazione è stata mh, la mia scrittura uh, racconta quello che è, è, per me la scrittura è sempre stato un modo di rimettere un po' a posto le cose ridare un uh, spesso chiarirle chiarificarmele la, la uso molto appunto come strumento di indagine e, e per questo appunto poi è diventata uh, una parte importante del mio lavoro um, e quindi non ero eh, sicuramente seguo eh, da molti anni eh, dei metodi di scrittura che la rendano comprensibile, no? il farsi capire per me è una regola fondamentale per il lavoro che faccio, eh, tuttavia appunto non avevo per niente pensato che questa scrittura, che quel podcast potesse arrivare ai più giovani, mi sembrava anzi uh, un approccio che proprio non condividevo, quasi paternalistico, no? ti, ti racconto quello che, uh, quello che ho vissuto io, che cosa è stata la passione politica e che cosa ne, ne è successo dopo, a no? quelli che avevano appunto quella passione politica e l'hanno uh, vissuta in quegli anni in quella maniera e uh, in realtà sono stata smentita appunto perché quel podcast l'hanno sentito tantissimi ragazzini, tantissimi ventenni tantissime persone che uh, a Genova nel 2008 non erano, eh, nel, nel, nel 2001 non erano neppure nate e, e tanti dopo mi sono venuti a cercare mi hanno cercato nei, nei, nei posti più strani anche di nuovo per la scrittura, mi hanno cercato su Instagram, sui social network oppure nelle poche presentazioni che abbiamo fatto di Limoni e, tutti, e ho sentito proprio un un grande bisogno che ci, fossere, che ci fossero degli spazi, e in questo senso un po' il podcast ricreava un po' questa possibilità di intimità e di trasmissione tra le generazioni. No? Mi sembrava che questi ragazzi che venivano appunto alle presentazioni o che mi scrivevano cercassero proprio un posto dove si potessero trasmettere queste storie e quindi tutti i sentimenti che nelle storie sempre diciamo che dalle storie sempre sono suscitati e che non ci fossero dei posti per, per questa trasmissione che era un po' eh, appunto riflettuto molto sul fatto che la mia generazione in fondo ha avuto più possibilità di attraversare degli spazi intergenerazionali in cui appunto eravamo eh, era più Semplice per noi sentire no? le storie dalla viva voce dei protagonisti e quindi essere intercettati in qualche modo da, questa, da questo racconto orale, per esempio appunto sulla passione, sulla passione politica. E questa cosa qui un po' mi ha acceso. No? un um, um, a, a, improvvisamente ho sentito che questa esigenza di eh, rimettersi un po' eh, intorno al fuoco appunto a raccontarsi storie tra generazioni diverse era un po' un miracolo no? che eh, è un po' il miracolo del raccontare storie in fondo e, e quindi ci ho preso un po' gusto, diciamo la verità eh, rispetto a questa cosa e, e ho cominciato quasi per gioco appunto con degli amici che mi hanno proposto inizialmente di fare un corso di report e poi appunto con Marco ci siamo incontrati e anche lui mi, mi, mi ha proposto di, di, di, di cominciare a fare questo corso di reportage per la scuola del libro, ho cominciato a, a mettermi in gioco e anche per me è stata proprio un'occasione di riflettere sul mio lavoro, cioè eh, un lavoro che faccio da tanti anni, da 15-20 anni purtroppo, e, e lo faccio diciamo spesso um, avendo sviluppato uh, delle tecniche, avendole imparate dagli altri, dai più grandi, dentro le redazioni, abbastanza inconsapevolmente. Io dico sempre che una delle cose più, più belle, più forti del lavoro che faccio è che è impossibile farlo, diciamo, senza la mediazione appunto degli esseri umani e che è un lavoro che continuamente continua ad imparare dagli altri, dai più giovani e dai più vecchi, da chi fa questo lavoro da più anni di meno e, e che è un lavoro che in fondo non si può fare da soli ma questo vale per tutte le scritture credo io in fondo dentro la parola dentro lo scrivere c'è sempre una moltitudine no? eh, di persone che abbiamo incontrato, di persone che ci hanno raccontato storie e quindi dentro le scuole un po' si ricrea questa magia no? Eh, questa possibilità da una parte di aprire la propria cassetta degli attrezzi quindi di riflettere sul proprio lavoro e eh, del, del, chiarire prima di tutto a se stessi perché si fanno certe scelte narrative perché eh, si scelgono certe persone come chiavi eh, di, di, di ingresso nelle storie più grandi perché si racconta una certa storia in quella maniera lì eh, e peraltro verso incontrare generazioni diverse e questo quindi confrontarsi con visioni del mondo che spesso non, non si intercettano diciamo purtroppo appunto i luoghi di scambio intergenerazionale sono sempre di meno e, e invece c'è c'è una, una grandissima risorsa anche eh, per, per dare in qualche modo ehm, per alimentare il nostro lavoro no? quindi eh, i ragazzi con cui poi faccio questi corsi, con cui sto facendo questi corsi o le persone più grandi perché poi molte persone sono più avanti nell'età insomma ma eh, mi, mi restituiscono uno sguardo eh, nuovo no? sulle cose che faccio da tanti anni e quindi mi costringono in qualche modo eh, anche a, a riscoprire dei modelli, quindi a, a, a, a cercare quelli che sono stati i miei autori, i miei giornalisti di riferimento eh, o i miei scrittori di riferimento eh, che, che appunto hanno un po' illuminato la, la strada davanti a me. E quindi questo, questo direi è, sono le, le due grandi, eh, i due grandi fuochi, insomma, intorno ai quali eh, ha senso per me, appunto, mettermi in gioco dopo diversi anni. E, ehm, e appunto passare un po' dall'altra dall'altra parte del <ride> dall'altra parte. Dell'altra parte parte ehm... Intanto hai detto una cosa che già mi ha acceso una lampadina importante a cui non avevo pensato, cioè il fatto che quando poi insegni è anche un buon modo per fare ordine dentro di te, no? E tu hai fatto tutto un percorso lungo e a un certo punto dici vabbè ok vediamo se mettendomi a tavolino riesco davvero a capire io stesso o io stessa cosa ho imparato da questo mio percorso e, e questo può essere sicuramente un buon stimolo a fare un, uh, un corso di questo tipo cioè provare a tramandare quello che uno ha fatto sedimentare no? la, la, la sintesi di un, uh, di un percorso io non insegno da sette anni e sette anni fa feci un corso di due weekend <ride> quindi non è che abbia proprio una grande eh, esperienza mentre invece 12 anni fa per un anno feci da assistente a Marcello Fois alla scuola Holden quando era ancora in corso Dante eh, perché lui era il, uno dei maestri di, no, come dire, di racconto e romanzo alla scuola Holden e io per un anno gli feci da assistente e, e furono entrambe due esperienze molto belle eh, che mi fecero anche pensare che potevo anche serenamente smettere di fare quella cosa lì nel senso che eh, non, ero in grado ancora, non ero in grado ancora di fare esattamente quel lavoro, cioè di guardare il mio percorso, di mettere ordine e di, e di trasmetterlo. Erano ancora dentro di me molto più i dubbi che non invece in qualche modo, molto più le domande che non le risposte e non è che uno facendo un corso debba per forza fornire risposte o soltanto risposte secondo me è anche molto interessante durante un corso fornire domande e rendere più complesse le domande no? fare domande più, più complesse però è anche vero che, che poi una qualche mappa per muoverti in quel territorio che tu stai raccontando devi anche fornirla perché se no voglio dire cioè, che, che, che vieni a fare ad ascoltarmi se poi ne esci no? Tuo allievo con più dubbi di prima quindi mi sono stupito anch'io quando marco mi ha chiesto di fare questo corso e io abbastanza rapidamente tra l'altro non ti ho lasciato appeso all'amo molto a lungo mi sembra e gli ho detto sì e voglio fare un corso su come raccontare l'adolescenza perché mi sembra che sia al netto gli altri due corsi che avevo fatto erano quelli più classici scrivere un romanzo, scrivere un racconto, avete presente no? che è proprio come dire, come parlare di, di sesso degli angeli praticamente, quindi è assolutamente impossibile dire um, più di due cose che abbiano vagamente senso. Mentre invece raccontare l'adolescenza è, credo, il singolo argomento su cui io mi sono più interrogato negli ultimi 15 anni. Perché? Mi sono reso conto che se c'è un filo rosso, io pubblico da 15 anni esatti, il mio primo romanzo è uscito nel 2007 e già parlava di un ragazzino adolescente, pre-adolescente, aveva 12 anni, che viaggiava per l'Europa in cerca di suo nonno. E... E io la preadolescenza e l'adolescenza è la singola cosa, come raccontare la preadolescenza e l'adolescenza, è la singola cosa su cui mi sono oggettivamente più interrogato in questi 15 anni. E quindi mi sono detto, effettivamente forse io adesso qualcosa mi sembra di aver capito di questa roba qua. No? Che non ha nulla poi a che fare col valore di ciò che io scrivo, in no, niente. Ma di come si fa questo cioè mi sono fatto per 15 anni delle domande e mi sono anche dato delle risposte ogni tanto e quindi perché non provare a condividere queste, queste risposte per esempio? Le domande che ti sei fatto? Beh, per esempio sicuramente mh, eh, eh, cosa vuol dire chiederti se stai scrivendo per adolescenti o parlando di adolescenza ad esempio che è una grande domanda da farsi perché scrivere per adolescenti non ti, non ti rende immediatamente in grado di parlare di adolescenza a parte che scrivere per adolescenti non vuol neanche dire parlare di, a, di adolescenza, nel senso che, come dire, molto spesso io, in adolesce, io da adolescente ho amato libri che non parlavano di, ado, di adolescenza, per cui uno può anche scrivere per adolescenti e parlare di mille altre cose che non sono l'adolescenza. Io invece sono interessato a parlare di adolescenza, che poi quello che scrivo arrivi anche agli adolescenti e un altro tipo di, di passaggio e di percorso e perché sono interessato a, a parlare di adolescenza perché non è solo ciò su cui mi sono interrogato di più negli ultimi 15 anni è ciò su cui l'adolescenza, non come raccontarla l'adolescenza è ciò su cui mi sono interrogato di più negli ultimi 25 anni perché il mio percorso parte esattamente facevo il conto adesso esattamente 25 anni fa 1997 e io credo di essere qui oggi a parlarvi di questo perché in un pomeriggio di settembre del 97 in un cortile di un oratorio di periferia due ragazzi di 15 anni mi hanno regalato un cappello da baseball questo è Esattamente, credo, il punto di partenza che mi ha portato a essere qui oggi, perché io avevo appena finito l'anno di obiezione di coscienza, erano gli ultimi anni del servizio militare obbligatorio, avevo scelto di fare obiezione di coscienza ed ero finito a fare l'educatore in un oratorio di periferia e... C'erano rimasto dieci mesi, quindi dieci mesi in cortile proprio, dieci mesi caldo, freddo, così tutti i giorni no? a fare attività con i ragazzi, andare a, a, a pescarli in giro per il quartiere, lavorare con le famiglie, in contatto con i servizi sociali, con la parrocchia e via dicendo e c'erano questi due che erano proprio due cagacazzo incredibili cioè, cioè mi avevano rotto i coglioni per tutti i dieci mesi in un modo straordinario ma per qualche motivo si era creata si era creata un, un, un contatto no? che, eh, come dire, che si era dimostrato fertile pur essendo giocato quasi costantemente sulla conflittualità cioè il nostro era un costante conflitto, ma quel conflitto nascondeva una relazione che poi mi sono reso conto col tempo, era per loro fondamentale. Perché arrivavano da contesti familiari in cui neanche il conflitto permetteva loro di avere relazioni importanti con gli adulti di riferimento. Mentre io ero un adulto di riferimento, o lo ero diventato, che anche se attraverso il conflitto comunque li guardava e li riconosceva. E non c'è niente che faccia innamorare di un adulto un adolescente più che il fatto che lui si accorga che tu lo stai guardando e lo stai riconoscendo. E l'ultimo giorno di servizio civile loro mi hanno regalato un cappello da baseball, che era anche ovviamente una presa per il culo, perché io ero già così, a 25 anni, e quindi cioè, loro abbiamo preso per il culo tutto l'anno, ovviamente, perché ero pelato. E, e l'ultimo giorno mi hanno regalato un cappello da baseball. E, e io e credo che sia stato uno dei singoli gesti d'affetto più, più commoventi che io abbia mai eh, ricevuto nella, nella mia vita. E io sono uscito quel giorno, mi stavo laureando in scienze della comunicazione con una tesi in marketing, e, <ride> e ho pensato, ma a me non me ne frega niente di fare ciò per cui mi sto laureando scintilla, fuoco, no? incendio quel cappello da baseball ha eh, innescato l'incendio dentro, dentro di me e io ho capito che io avrei voluto occuparmi di quei ragazzi lì per il resto della mia vita e non avevo assolutamente idea di come farlo e, e mi stavo laureando e neanche a farla apposta un istante dopo perché eh, quando il mondo complotta alle tue spalle lo fa bene, una mia amica mi dice che sta partendo per il Brasile perché ha conosciuto un prete missionario, un, un, un francescano, che lavora in una favela di Salvador de Bahia. Sarebbe andata lì sei mesi. E io senza neanche chiedermi dove stavo andando così le ho detto vengo anch'io. Perché era per me impossibile a quel punto, con quell'incendio che si era scatenato dentro di me, restare a Torino, a Palazzo Nuovo, no? a finire la, la tesi sul marketing delle aree protette ho fatto una tesi sul marketing delle aree protette. E, e quindi sono partito, sono stato con lei sei mesi in Brasile e in Brasile ho conosciuto questa associazione che si chiama Progetto Ache, che lavora con i Meninos de Rua, con i ragazzini di, di strada sulla, sulla spiaggia. E, e lì li chiama in qualche modo attraverso la capoeira attraverso le percussioni no? e poi hanno un, un, una scuola professionale quindi poi ovviamente li portano a scuola cercano di portarli a, a, a scuola per insegnare loro un mestiere e, e quei sei mesi mi hanno fatto capire che io quella roba lì in qualche modo volevo continuare a farla per il resto della mia vita sono tornato mi sono laureato perché a ah, a quel punto era un po' scemo non laurearsi, ma un istante dopo io stavo lavorando come educatore a San Salvario che già in quegli anni era uno no, dei, dei quartieri storici de, dell'immigrazione torinese, era il 97 dopo la seconda grande immigrazione dall'Albania, eravamo la città piena di ragazzini albanesi che dormivano sotto i portici e con, con tre amici abbiamo, aperto, abbiamo affittato lo studio di un veterinario e abbiamo aperto una comunità di bassa soglia quindi accoglievamo questi adolescenti albanesi che il comune ci mandava la sera gli facevamo fare la doccia, mangiavamo insieme e poi la mattina via fuori ognuno a fare le cose sue e, e questo percorso no, mi, ha, mi ha poi portato a lavorare per dieci anni come educatore in comunità alloggio, non con minori stranieri, con minori italiani, ma di fatto erano la maggior parte di loro erano adolescenti. E lì ho scoperto che il mestiere dell'educatore è un mestiere estremamente narrativo, perché tu lavori con le storie dei tuoi ragazzi e quello che ti viene richiesto, tra l'altro, è di prendere in consegna quelle storie, pulirle, no? lucidarle, metterle in ordine, ricucirle e poi ripresentargliele, riraccontargliele in modo che loro possano guardarle dall'esterno, comprenderle e farci pace. A quel punto, io che ho sempre amato scrivere, ho cominciato a scrivere al liceo, ma non avevo mai osato davvero scrivere qualcosa no, di grosso, e ho provato a scrivere un romanzo che parlava di questi ragazzi qua e incredibilmente è successo, no? per il resto del viaggio ho sparato gli indiani che è il mio primo romanzo, pubblicato da questa piccolissima casa editrice torinese gloriosa, la Instar Libri, che purtroppo non c'è più ehm è stato, come dire, ha dato il via ad un'altra parte del, del percorso che poi è quella che Rotolando mi ha portato qui oggi di fatto. Per cui si parte da un cappellino da baseball regalato in un pomeriggio di settembre in un oratorio di periferia e si arriva ad, una, ad un incendio che mi ha fatto riconoscere una vocazione eh, che mi ha fatto cambiare lavoro e che me l'ha fatto cambiare poi una seconda volta perché alla fin fine anche scrivendo appunto mi, mi rendo conto che il singolo elemento più raccontato nella maggior parte dei miei libri alla fin fine è cosa vuol dire avere 13, 14, 15, 16, 17, 18 anni. Questo è quello che è successo e quindi mi piace provare, grazie all'occasione avuta dalla Scuola del Libro, a mettere un po' ordine in tutto questi 25 anni di percorso e a trasmettere quello che mi sembra di aver capito. Sì, mentre parlavi mi veniva in mente che invece eh, per me eh, è come se dovessi... Ehm... Cioè in, questi, in, in queste lezioni che faccio mi rendo conto di quanto eh, il tentativo e quindi nella riflessione che faccio sul tipo di scrittura che ho, su come ci sono arrivata, è un tentativo sempre di tenere insieme almeno due cose, cioè il giornalismo e la scrittura, il giornalismo e la narrativa. E, e il giornalismo è la parte in realtà più inedita per chi si iscrive eh, ai corsi di scrittura o persino ai corsi di giornalismo e, e in sostanza il lavoro che faccio è quello che poi eh, faccio continuamente nella mia vita, cioè eh, in, eh, fare esperienza, no? eh, è come se eh, spesso anche chi desidera molto scrivere eh, o fare un viaggio attraverso la scrittura degli altri tuttavia manca uh, di ehm, eh, spesso diciamo ehm, ehm, l'esperienza che ha della scrittura degli altri è, sem è sempre mediata no? mentre attraverso il giornalismo eh, c'è la necessità io quello che dico sempre il reportage è comunque eh, eh, un viaggio e necessita un'esperienza anche fisica, sensoriale nella realtà e quindi eh, sto, sto scoprendo, scopro che questa, questo elemento qui del giornalismo fatto eh, andando nei posti, attraversando la realtà e quindi poi riportando eh, quella realtà eh, nel, nella propria scrittura, no? eh, è un'esperienza in realtà molto poco frequentata, eh, molto poco... Mh, sempre meno uh, fatta diciamo per, perfino dai giornalisti quindi que questo elemento di inserire no, l'esperienza della realtà uh, nei nostri discorsi uh, di diventa quasi un, uh, una cosa pionieristica in incredibilmente perché poi di giornalismo narrativo di giornalismo letterario si, si, è si è parlato moltissimo in questi anni forse anche molto a sproposito um, e invece c'è proprio un una necessità grande di, eh, di riscoperta de della parte soprattutto giornalistica no? eh, appunto i, raga i ragazzi e le, le persone che frequentano questi corsi dicevo non, non necessariamente giovani e giovanissimi eh, mi rendo conto che sono sempre meno abituati a fare esperienza e quindi poi a raccontare un'esperienza reale che hanno fatto cioè a partire dalla realtà per raccontare storie e questa è in effetti invece l'esperienza o l'esperienza appunto che io, posso, che io posso trasmettere in realtà per me ha, ha una radice profondissima nel senso che mi rendo conto io vengo da studi di filosofia e quindi vengo da tutt'altro percorso però mi rendo conto che per me la scrittura come dicevo ha sempre avuto questo valore profondo di indagine cioè l'ho sempre usata la scrittura e la lettura quindi l'ascolto delle scritture degli altri l'ho sempre usata molto come mh, possibilità di esplorazione della realtà e del mondo e quindi mi è sempre sembrato in fondo è questo anche il motivo per cui ho fatto la giornalista cioè in fondo mi è sembrato sempre uno strumento per scoprire la realtà e, e, e a volte anche non riuscirci fino in fondo no? per, per, per renderla più chiara per ordinarla per, per controllarla qualche volta eh, o uh, per uh, uh, sospenderla, nel senso per, per, per, per chiedermi no, fin, fin dove arriva la possibilità di comprensione uh, della realtà, vengo da studi di filosofia e il filosofo diciamo, che mi ha più ispirato è Immanuel Kant, che proprio in tutta la sua produzione cerca di tenere insieme teoria uh, e esempio e, e cerca in quello che fa quel miracolo dell'esempio, cioè di, di una storia che oggi diremmo iconica. Nel il giornalismo cioè di una storia molto particolare molto uh, uh, irripetibile unica che però tenga insieme da alcuni elementi di universalismo no? di, di universali e in fondo mi rendo conto poi nel, nel mio lavoro di giornalista ho fatto sempre questo ed è questo che cerco faticosamente devo dire a volte di, di Uh, di trasmettere e cioè questa capacità di riconoscere nel, nell'assolutamente unico l'universale no? e, e cercare appunto questo miracolo che a volte raramente diciamo, eh, avviene eh, di, di, di essere molto capaci di, di raccontare l'individuo che abbiamo di fronte, l'esperienza unica, la storia unica della persona che abbiamo di fronte nella sua tragica unicità e allo stesso tempo però emozionarci, no? riconoscerci eh, in, in quella storia. Um, e questo appunto esercizio che, eh, che, che ho fatto nel corso di questi anni cioè attraversare la realtà, non risparmiarmi diciamo così um, e inserire più elementi possibili di realtà cercando in questa realtà appunto mi, mi impressiona perché le persone che, che incontro in fondo rispecchiando un po' una tendenza generale parlano molto di sé, no? hanno molta... Uh, pensano che scrivere sia, sia fare un esercizio di autobiografia o di, o di memoria o di, di scavo anche, no? È questo chiaro, mm, ed è una tendenza che vediamo anche nella letteratura più alta, appunto, no? Questo... E invece c'è poco l'abitudine di usare la scrittura come esperienza di uscita da sé, no? Di incontro vero con l'altro e con la realtà, anche nella sua durezza, no? Per me appunto in questi anni ho attraversato appunto posti abbastanza incredibili no? e mi rendo conto che eh... Eh, il fatto di averli attraversati e poi di, aver, di, di, di doverli raccontare un po' come entrare nella caverna, nella caverna no? nel, nel mito platonico e poi dover tornare a casa e raccontare attraverso uno strumento condiviso che, che sono le parole, che, sono, che, che è la scrittura, quello, quello che ho visto mi ha aiutato diciamo così, ad affinare esattamente questa questa capacità diciamo così e quindi è questo che poi alla fine cerco di eh, suscitare anche negli altri non tanto un desiderio di dire di sé o di raccontare i propri percorsi per quanto traumatici, quanto quello invece di osservare la realtà nel, e, e quindi di farsi ehm, di farsi sorprendere anche dalla realtà e mi rendo conto che è sempre più complicato perché di nuovo sempre di meno siamo abituati ad ascoltare e a guardare quindi in fondo poi mi rendo conto che questi eh, eh, questi corsi di scrittura sono corsi di lettura lo dicevo prima di eh, altri eh, oppure corsi di osservazione in fondo insieme Uh, impariamo a guardare no? e ad ascoltarci. Per esempio, facciamo delle, delle lunghe sedute, appunto, di come si tiene un'intervista che non è proprio una seduta psicanalitica, però insomma, a spesso si, si serve no? Del, degli strumenti anche della psicanalisi per mettere l'altro nelle condizioni, appunto, di regalarci un pezzetto della sua vita, un pezzetto della sua storia e. e mh, e, e trovo che sia questo cioè questo, questo sia un po' il cuore no? cioè da una parte una relazione sempre più difficile con la realtà con una realtà condivisa e anche con la durezza della realtà che um, spesso appunto ci respinge anche spesso non la comprendiamo fino in fondo non è trasparente come vorremmo spesso è più violenta diciamo di quello che ci aspettiamo è più un ostacolo che, che altro insomma no? e dall'altra parte questa relazione con l'altro con gli altri altri uh, perfino appunto quando sono molto, uh, molto lontani, no? molto uh, incomprensibili, uh, cercare appunto il più possibile invece di mettere da una parte l'osservazione, lo sguardo e dall'altra appunto la relazione al centro appunto della scrittura e però, come dicevo, spesso mi trovo nel, nel paradosso per cui in realtà non è tanto un corso di scrittura quanto un corso di lettura, di ascolto e di osservazione. Lo stavo pensando rispetto a quello che stavi dicendo e che effettivamente uno se ne accorge che in giro eh, è molto normale che molte persone sperimentino la scrittura come una pratica terapeutica No? Cioè, devo vuol dire, mi curo attraverso la scrittura. E che, fra l'altro, lo dico subito, non è una cosa che io penso sia sbagliata, assolutamente. Anzi, eh, voi lo sapete che nel barometro europeo, se andate a vedere no, il barometro europeo mh, nelle arti, nella cultura, eccetera, noi siamo agli ultimi posti, eh, non solo come lettori, ma anche come scrittori. Eh, si dice che in, in Italia nessuno legga perché tutti scrivono ma non è vero, tutti vogliono pubblicare cioè tutti quelli che scrivono vogliono pubblicare che è un'altra faccenda che, che ha a che fare con, con, con il narcisismo del nostro popolo okay? eh, o con, con l'industria editoriale non lo so, però l'idea è che se io scrivo qualcosa poi devo pubblicarla no? un po' come se chiunque amasse cucinare in casa poi volesse aprire un ristorante o chiunque imparasse a suonare uno strumento poi volesse fare il musicista e fare un concerto no? alla, alla, alla Carnegie Hall e, invece c'è un, un livello di uso della scrittura che soprattutto nei paesi scandinavi o comunque a nord d'Europa è molto più utilizzata che è una scrittura intima che è una scrittura fatta per mettere ordine semplicemente no? per fermare dei concetti su casa a provare a fotografarli anche perché non c'è nessuna storia difficile da raccontare come la nostra storia personale a noi stessi e finché noi ce la ripetiamo nella testa siamo capacissimi di mentirci all'infinito noi siamo abilissimi a mentire a noi stessi se uno prova a scriversi invece è più difficile mentire o perlomeno se menti te ne accorgi li sono cazzi tuoi, cioè nel senso, devi accettare no, che stai mentendo, oppure, oppure provare a andare oltre alla menzogna e quindi cancellare e scrivere la verità. E questo è molto interessante. E stavo pensando che invece il reportage è esattamente il contrario. Perché il reportage, non lo so, eh, però cioè, prevede un totale. Eh, cioè, Tu devi diventare trasparente, devi diventare come una specie di vetro antiproiettile che protegge la verità degli altri e per noi autori essere trasparenti è super difficile, super difficile, no? No, noi, noi abbiamo quasi tutti degli ego abbastanza ingombranti, poi no, c'è chi li ha più ingombranti, ognuno può pensare chi vuole e, e, e, e chi li ha meno ingombranti, però abbiamo tutti. Comunque entriamo nelle nostre storie spesso con i gomiti un po' alti, mentre invece il reporter deve entrare nelle storie degli altri quasi come l'uomo invisibile. E questo è oh, no, c'è cioè questo esercizio che appunto cioè la tecnica giornalistica anglosassone prevede che il reporter sparisca uh, non, non è sempre così è come tutte le regole può essere infranta però come dico appunto uh, chi frequenta il corso deve, ci devono essere delle buone ragioni per infrangere questa regola e per mettersi in scena uh, deve essere davvero interessante la cosa che, che vuoi raccontare di te in relazione all'oggetto della tua osservazione è come tutte le, le tecniche un um, uh, diciamo un, una, una convenzione evidentemente eh, lo sguardo per l'appunto la scelta di chi facciamo parlare di che cosa rappresentiamo eh, eh, è lì che si esprime diciamo così eh, l'autorialità no? del, del reporter è una finzione che tuttavia aiuta moltissimo a fare un passo indietro e appunto a incontrare un pochino di più questa questa realtà che secondo me è, è abbastanza scomparsa anche dalla, dalla letteratura c'è un una grande paura, una grande ansia di incontrare appunto la realtà in quanto quasi un ostacolo al proprio seno e l'altro ancora di più come ostacolo come c'è un grande desiderio di controllarlo l'altro e quindi appunto la scrittura diventa soprattutto esercizio di controllo mentre il giornalismo tradizionale di stampa anglosassone ci, ci aiuta diciamo così eh, a provare, a mettersi invece in ascolto e quindi a far vincere la relazione, a far vincere l'osservazione appunto, eh, però per questo c'è bisogno di tempo, di lentezza eh, di, di uscire da sé, di fare un viaggio nella realtà, di mettersi in discussione di, di ripulire, cioè di, di dare per scontato che la nostra scrittura sarà piena di luoghi comuni, di stereotipi e che però appunto eh, siamo pronti a lasciarli eh, indietro, insomma a metterli in discussione eh, a farsi appunto contattare dalla realtà e dalla Altro. È un esercizio difficilissimo, ripeto, tanto più nei tempi in cui viviamo, mi rendo conto che faccio anche fatica a volte a spiegare che cos'è no? uh, la realtà anche semplicemente come intersoggettività e cioè eh, ovviamente mh, ci sono delle regole, delle scienze sociali che bisogna rispettare per, perché un'affermazione possa essere sostenuta giornalisticamente, no? quindi intervistare molte persone che siano in quella condizione di sfruttamento per dire che in quella fabbrica o in quell'azienda c'è una condizione di sfruttamento del lavoro. Eh, mh, no stare per ore se voglio fare un ritratto di qualcuno e voglio quindi in qualche modo capire di, chi, di che pasta è fatta l'altra persona quali sono le, le contraddizioni non cercare no, il buono e il cattivo della storia in un mondo estremamente polarizzato in cui invece siamo abituati diciamo a rappresentare l'altro eh, con delle tinte molto forti appunto il buono e il cattivo o sta con me o sta contro di me tra l'altro appunto i processi in cui siamo passati in questi due anni la pandemia, la guerra hanno addirittura radicalizzato questa tendenza no? a semplificare e invece appunto osserva, allenare l'occhio alle contraddizioni, alla contraddizione che ciascuno di noi è, alla moltitudine appunto che ciascuno di noi è e quindi che l'altro è, no? Ehm, è, è, eh, però senza questo allenamento quasi rischiamo di non vederla più questa realtà di, di, di, di chiuderci sempre di più in delle bolle che ci confermano e usare quindi perfino la scrittura come eh, un muro no? e come eh, um, qualcosa di rassicurante che ci, eh, quindi che ci dice soltanto quello che già sappiamo e quindi che però non è più interessante né, né per chi scrive né per chi legge Dico solo una cosa velocissima, poi se vogliamo lasciamo spazio a domande, mi veniva in mente che una delle cose che unisce le nostre scritture, perché forse adesso è davvero una vera <ride> e, non, e non fuffosa come quelle di prima ne, mi è venuta in mente, è che è il concetto di stare, cioè stare dentro, nel senso che il reportage prevede che tu stia dentro. No? la realtà che devi raccontare, la fabbrica dove avviene una qualche forma di sfruttamento tu devi stare dentro quella fabbrica ed entrare nelle vite di quelle persone eh, se vuoi fare l'educatore e se vuoi capire davvero che cos'è eh, un adolescente dico che cos'è cioè, Potrebbe, potrebbe dire chi è ovviamente ma alle volte assomigliano a delle cose più che a delle persone ma, eh, cioè, se vuoi fare l'educatore devi stare dentro la, la relazione e non c'è niente di più difficile che stare dentro la relazione con gli altri una delle cose che fa sì che per molti sia molto difficile essere dei buoni educatori e intendo dire dei buoni professori dei buoni genitori e che eh, per un adulto normalmente è difficile stare dentro la relazione con un, con un bambino o con un ragazzino o con un adolescente eh, uno tende a, scap a scappare a fuggire eh, e quindi saper stare dentro le dimensioni che vuoi raccontare è davvero una cosa che accomuna il nostro lavoro io, io credo poi la dimensione Scusami, no, volevo aggiungere questo proprio la dimensione fisica, no? Faccio fatica a volte a ehm a trasmettere quanto sia fondamentale appunto non solo osservare e quindi poi nella scrittura riportare il cambiamento di quello che si è osservato, appunto lasciare manifestare la realtà, no? Dar dargli il tempo anche di manifestarsi, ma poi raccontarla anche come un'esperienza fisica, quindi trasmetterla nel reportage. Mm, fisicamente no? le, le sensazioni io dico sempre dovete portare un po' i vostri lettori nel posto dove state farli sentire quello che voi state sentendo e quindi in qualche modo vi dovete eh, osservare sempre come se foste eh, fuori dalla scena diciamo così e anche questa è un'esperienza complicata perché di nuovo la fisicità, il corpo è abbastanza uscito dai nostri discorsi anche di nuovo cioè, per, per, per, per le vicende che abbiamo attraversato, la pandemia ha sicuramente allontanato l'esperienza fisica, il corpo, la relazione anche fisica no? e quindi il limite no? del, del, dell'esperienza fisica dal nostro racconto.